Ok amici, come ha fatto Lucen a fare il suo miracolo? Per me questo è l'unico modo al mondo per eseguire l'effetto di Lucen, soprattutto perché si userà un mazzo di carte completamente regolare, ok? Ora state ben attenti ragazzi, prima di tutto tutto mescolato, cioè veramente tutto mescolato, ok? Ora... Si prende, stimiamo carte e mescoliamo anche così in modo che sia tutto chiaro. Questo ci tengo veramente eh. miscuglio reale. Ok, questo è importantissimo, posso mescolare anche così. Vabbè, tanto è tutto mescolato, cioè, ragazzi, tutto mescolato, ok? Ora, prendo, mescolo è tutto completamente mescolato, ok? L'elastico chiudo tutto e il mazzo è qui. Ora chiedo alla mia ragazza, che non si fa vedere, per privacy, amore, sì? dimmi una carta da gioco che vuoi tu. A caso? Quella che vuoi, any card. Allora, assa dei cuori. Ace of Hearts. Siamo in diretta. Iso of Arts. Sì. Un numero tra 1 e 52. Uh, 23. 23. 2, 23. Sì. Ragazzi, il mazzo è qui. Questo è l'unico metodo per me. Si toglie l'elastico. Ok? E si conta 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e la 23, asso di cuore. Ma è impossibile. Un mazzo regolare.